avere naturalmente una preview del test del testo che mi viene uh, quindi letto preview Un giorno la rana vide un bue al pascolo, presa da invidia per tanta ecco, grandezza gonfiò vedete. la pelle rugosa. E come potete notare, se lo provate, la lettura è molto appropriata. Poi mi dice di mettere il mio indirizzo mail e di get it, e quindi me lo invia questo testo. Ecco, eh, per mail e mi darà il codice embed da incollare come vi dicevo sui siti per quanto riguarda la registrazione diretta record your voice eh, eh, posso registrare eh, però per pochi eh, secondi 60 secondi è il de, secondo il massimo di tempo che mi viene consentito quindi testi molto eh, Brevi messaggi molto brevi. Proviamo a registrare cliccando sul tasto record. Ehm, registrerò una fabula di Fedro. La volpe e l'uva. La volpe e l'uva. Una volpe affamata arrivò davanti a una pergola. Carica di uva, fece molti tentativi con balzi e rincorse, ma l'uva era troppo in alto e non riuscì a mangiarne. Non è matura, borbottò, acerba, non mi va, e se ne andò. Questo vuol dire che eh, spesso gli uomini giustificano le loro incapacità, rinunciando a raggiungere i propri obiettivi e non eh, favoriscono la propria crescita personale ho interrotto la registrazione adesso mi fa il rendering vedete che sono stata dentro i 60 secondi quindi vale la volpe l'uva ecco, una volta spavata adesso. arrivò davanti a una pergola carica ecco. di uva Se ecco vi eh, ho fatto sentire un po' di preview e ah, poi qui la stessa cosa eh, get it eh, eh, mettendo la mail get it mi manderà il codice embed da incollare sui siti l Per la uguale per l'upload dell'audio Qui eh, vado nel browser, eh, scelgo ad esempio un file, non so se sia eh, questo, mh, facciamo questo che è più bre breve, mi, mi dà errore perché supera i 60 secondi. Comunque dovete tenere presente di eh, uploadare dei file che siano entro i 60 eh, secondi. Adesso... Andiamo nella mia casella di posta e vedete che mi è stato mandato eh, un messaggio e eh, dei file che avevo creato e eh, che diamo clicco e mi manda al sito di AudioPal che mi eh, permette di copiare il codice embed e poi di inserirlo nei miei siti posso scegliere naturalmente il size, la grandezza del player o grande o piccolo ancora più piccolo questo è tutto tenetelo presente il sito AudioPal che dà una buona registrazione e alcune opportunità se vi interessa elaborare dei testi brevi arrivederci